Questa parte 3 si occupa appunto della gestione dei diritti tra licenze, termini d'uso e contratti. Cioè Cerchiamo di fare un, anche qua un passo avanti. Una volta capiti quali sono i diritti che entrano in gioco, e sono tantissimi, l'abbiamo visto nelle slide precedenti, dobbiamo capire come i titolari possono gestire questi diritti. No? Nostro, insomma, oggi abbiamo deciso di parlare di gestione e tutela dei diritti. Ecco che arriviamo alla, far, alla parte sulla gestione. E licenze, termini d'uso e contratti sono diciamo, le tre forme principali, forse l'ordine potrebbe essere contratti, licenze e termini d'uso, perché comunque siamo nell'ambito del diritto contrattuale, cioè anche una licenza, i termini d'uso sono tutte forme di gestione contrattuale di questi diritti, siamo, il diritto d'autore è comunque una branca del diritto commerciale, quindi del diritto civile, e, eh, e quindi questi diritti nascono per essere poi, come abbiamo detto, ceduti, gestiti, dati in autorizzazione, dati in licenza, tolta la parte sui diritti morali che come abbiamo detto non possono essere oggetto di cessione di gestione del, del diritto con strumenti contrattuali quindi in questa parte vediamo quali sono in, in, a grandi linee ovviamente perché non abbiamo tantissimo tempo i principali strumenti per la gestione di questi diritti allora iniziamo licenza allora, questo ci serve anche come introduzione a ciò che diremo la, la, nella prossima lezione quella sulle licenze creative commons appunto capiamo in generale che cosa vuol dire licenza e per capirlo basta fare una riflessione etimologica sulla parola sul termine licenza che deriva dal latino licere e quindi una, un atto di autorizzazione di permesso cioè dove c'è una licenza c'è qualcuno che sta dando un permesso a qualcun altro ok e, um, e in questo caso chi è cioè nel, visto che siamo nell'ambito della proprietà intellettuale del diritto d'autore chi sarà il licenziante cioè colui che dà il permesso è il titolare dei diritti che Può essere l'autore, ma può essere anche qualcun altro, cioè l'editore, il produttore discografico, il produttore cinematografico. A seconda del tipo di opera, colui che detiene i diritti dà l'opera in licenza, cioè consente alcuni utilizzi dell'opera e quindi è licenziante. Coloro che ricevono l'opera in licenza sono licenziatari. Ok? Quindi una licenza d'uso è sostanzialmente un documento con cui il titolare dei diritti su un'opera creativa ne regolamenta l'utilizzo. E ne autorizza alcuni usi, cioè tra parentesi ho messo alcuni perché non è che ne autorizza tutti gli usi, perché se fosse un'autorizzazione a tutti gli usi in realtà sarebbe una sorta di come dire, rinuncia ai diritti, come il cosiddetto CC0 nel linguaggio Creative Commons e quindi non sarebbe nemmeno più una licenza. C'è sempre una parte, in cui, una parte di diritti che l'autore o il titolare dei diritti si mantiene, su quelli, su quelli mantiene ancora un controllo e cede e dà in, in libero utilizzo solo alcuni aspetti dell'opera. E eh, possiamo organizzare le licenze d'uso in queste diciamo, macro categorie. Io dico licenza d'uso ad hoc, nel senso di licenza d'uso eh, che è rivolta ad un licenziatario definito oppure una licenza d'uso pubblica. Quindi quando abbiamo una licenza d'uso per un singolo licenziatario abbiamo un rapporto tra tizio e caio. Qui abbiamo un licenziante che è definito, non so. L'editore X o l'autore Y e il licenziatario è che ne so, la biblioteca y, X o la biblioteca Y, cioè un soggetto che, che sottoscrive un vero e proprio contratto di licenza tra due soggetti ben definiti. Non so, eh, pensate al, alla licenza che voi sottoscrivete come biblioteca con una grande casa editrice per la sua banca dati di, di contenuti online. No? Quindi lì abbiamo un licenziante definito che è la casa editrice e il licenziatario che riceve l'opera in licenza che è la biblioteca. Però ci sono anche le cosiddette licenze d'uso pubbliche, cioè licenze d'uso che vengono collegate all'opera, poste sull'opera e sono rivolte a tutti, non sono rivolte solamente ad un soggetto definito. Cioè il licenziante è sempre titolare dei diritti, cioè colui che può rilasciare con una licenza l'opera è sempre licenziante titolare dei diritti, ma poi abbiamo dall'altra parte tutti tutti i potenziali licenziatari, no? io scarico un'applicazione per il mio smartphone per modificare le foto, quando la scarico mi viene proposta la licenza, io l'accetto. Quindi in quel momento divento licenzia licenziatario. Okay? E quindi tutti coloro che scaricano quell'opera in licenza diventano licenziatari nel momento in cui la utilizzano e la scaricano. Idem vale per, vedete, le licenze open, cioè le licenze open sono una sottocategoria delle licenze d'uso, cioè io appongo sulla mia opera una licenza cosiddetta open, che siano creative commons oppure per il software vengono chiamate licenze open source o di software libero, appongo questa licenza e quindi chiunque arriva su quel contenuto, su quel software, sa che lo può utilizzare liberamente, in, in ottica open, perché lo dice la licenza. Ok? Quindi queste sono, diciamo, le due eh, grandi famiglie delle, delle licenze. La prossima settimana ci concentreremo in particolare su queste. Su cosa vuol dire rilasciare un'opera con licenze open o utilizzare un'opera con licenza open. Abbiamo poi il contratto di cessione dei diritti. L'abbiamo già nominato prima: è quel famoso documento che si, purtroppo molti autori firmano senza leggere, senza comprendere. E, ehm, e qua si crea un rapporto di cedente-cessionario, non più di licenziante-licenziatario perché non è un'attività di licenza ma è di cessione che è diverso, è molto diverso. La differenza in cosa sta? Nel fatto che la licenza mantiene la titolarità del diritto al suo originale titolare. Nel caso della cessione si viene, eh, cioè il, il, il titolare del diritto si spoglia dei, dei diritti perché li cede ad un altro per contratto. Quindi, il cedente perde il controllo della sua opera per tutta la durata del contratto. Il classico esempio nella nostra legge è il contratto di edizione, eh, che è una delle due forme di contratto regolamentate espressamente dalla legge sul diritto d'autore, ehm, nel quale appunto l'autore ehm, di un'opera di un letteraria, diciamo, un'opera destinata alle, alle stampe, non necessariamente letteraria, cede questo diritto a un editore il quale lo acquisisce tendenzialmente in via esclusiva. Infatti vedete che qua ho messo quando la cessione è in via esclusiva i diritti d'autore e i diritti connessi possono essere esercitati sempre e solo da un unico soggetto. Cioè vuol dire, in esclusiva vuol dire che quella cessione è esclusiva, cioè va a, un unico, a favore di un unico soggetto il quale può escludere gli altri dal, dallo sfruttamento di quei diritti, compreso il suo cedente. Cioè L'autore che firma una, un contratto di cessione dei diritti in via esclusiva perde lui stesso la possibilità di fare alcune attività libere sulla sua opera, perché in quel, da quel momento in poi, per tutta la durata del contratto, nel diritto italiano il contratto di edizione può durare al massimo 20 anni, però, per tutto questo lasso di tempo, eh, lo stesso autore non ha più il controllo, non può più fare alcune cose sulla sua opera perché deve chiedere il permesso all'editore. E in più. Articolo 110 della legge sul diritto d'autore, che stabilisce la forma scritta ad approbation, cioè per provare la del diritto è richiesta la forma scritta. E quindi ecco perché è sempre buona norma in queste situazioni farsi, come dire, eh, no, se io fossi la casa editrice o. o, o sì, sì, non so, Anche la biblioteca che organizza l'evento e eh, si fa mandare il contributo per fare gli atti, degli atti del convegno da mettere sul sito, oppure che realizza il video del, dell'evento formativo da poi mettere, per poi metterlo a disposizione sul suo canale YouTube o sul suo sito ehm, e lo vuole fare in via esclusiva, è sempre buona norma farsi firmare un pezzo di carta, avere almeno una prova scritta dell'accessione dell del diritto. Okay. Quindi vi, vi invito a preparare un eh, documento o liberatoria nel senso più generico che vi au, quantomeno autorizza a fare, la liberatoria è, un, è qualcosa di meno forte diciamo, e meno, meno radicale del contratto di cessione perché vi autorizza a fare una cosa e basta, è, è limitata ad un singolo utilizzo, eh, invece il contratto di cessione è qualcosa di molto più ampio perché come vi dicevo prima sposta la titolarità del diritto da un soggetto all'altro, dal cedente al cessionario. Se volete farlo, mi raccomando che sia in forma scritta. E poi, adesso siamo entrati in questo mondo. L'ho detto nella parte introduttiva del corso, siamo nell'era dell'accesso, siamo nell'era in cui buona parte dell'utilizzo delle opere si svolge online, si svolge tramite il web e quindi anche l'accessione dei diritti, anche la gestione dei diritti viene fatta attraverso l'accettazione di cosiddetti termini d'uso. L'ho detto prima, no? scarico l'applicazione dal cellulare, mi compare tutta una serie di avvertenze, guardati, mi devi dare questa autorizzazione, io faccio ok, ok, ok, perché non ho tempo da perdere, accetto tutto e vado avanti. No? È un meccanismo eh, molto comune in cui cadiamo tutti perché ovviamente il tempo è sempre, quello, è sempre poco e abbiamo, non abbiamo tempo da, per stare lì a appunto, leggere tutti i vari termini d'uso di tutte le applicazioni e quindi a volte scarichiamo cose che eh, o, accettiamo testi che mh, ci espongono a dei rischi soprattutto sul piano privacy, no? oggi parliamo di diritto d'autore ma buona parte dell'attività, eh, so, i, i termini d'uso di, di, di varie piattaforme social eh, ci chiedono l'autorizzazione a, a far vedere aspetti della nostra vita, a geolocalizzarci, a profilarci in un modo a volte eccessivo ed eccedente rispetto a quello che davvero dovrebbe fare quell'applicazione, ma lo si fa perché eh, appunto molti non lo sanno, molti non si stanno attenti eh, e quindi accettano cose che non, non, non, magari non accetterebbero se ne avessero la vera consapevolezza e vera contezza. Anche sul piano del diritto d'autore, come vedete nella slide, sempre più spesso l'accessione dei diritti d'autore o la semplice autorizzazione all'utilizzo viene effettuata attraverso l'accettazione dei termini di piattaforme web. No? Quindi nel caso che facciamo noi, l'esempio che facciamo noi, uno va su ResearchGate oppure su academia.edu oppure su qualche piattaforma, appunto, qualche repository universitario, oppure Wikimedia Commons eh, per caricare il suo, che so, le sue foto, il suo lavoro di ricerca, e quindi cosa succede? Quando mi registro a queste piattaforme e creo l'account, mi dicono attenzione, qua ci sono le, le regole del, della piattaforma, no? quindi quando tu carichi un contenuto lo fai eh, ai sensi di queste, le, di queste regole che abbiamo scritto noi che sono regole di carattere contrattuale, che sono un, nel, nel diritto civile, privato civile sarebbero contratto per adesione, nel senso che non è che puoi scegliere di togliere alcune cose dal contratto, è un contratto preconfezionato, io posso semplicemente eh, aderire o non aderire, scegliere di giocare a quel gioco o rimanerne fuori. Visto che purtroppo in alcuni casi non si può scegliere di rimanerne fuori perché per fare un certo tipo di lavoro bisogna partecipare a, quella, a quelle piattaforme, ahimè a volte ci troviamo ad accettare cose che non sarebbero così necessarie. Quindi c'è una questione psicologica, come vedete, che si tende quasi sempre a non leggere, o sempre di più a non leggere, a sottovalutare l'importanza di questi contratti, perché tutti gli effetti sono dei contratti, e si pone, una questione che qualcuno di voi prima aveva già posto, della legge applicabile. Cioè si va a toccare il piano del diritto internazionale privato, non da poco, perché internet di per sé è un mezzo di comunicazione che va oltre i confini degli ordinamenti giuridici. E quindi quando io sono su internet non so bene dove sono geograficamente, non c'è una collocazione geografica, anche se la piattaforma ha una lingua, parla in italiano, parla in tedesco, parla in inglese, non è detto che i suoi server e la, sua, la società che la gestisce siano in, in Italia, in Germania, o, o, o, o negli Stati Uniti o in Inghilterra. Ok? Quindi a seconda di, del gioco a cui gioco ci sono una serie di questioni emergenti anche dal punto di vista della legge applicabile. E la legge applicabile non è cosa da poco, perché come dicevamo prima, va a, a volte a togliere dei diritti agli utenti. Cioè i gestori di queste piattaforme tendenzialmente cercano di applicare la legge che ovviamente fa, fa, fa, va a loro favore, una legge che anche dal punto di vista, ad esempio, fiscale, eh, li aiuta a, fare, a tenere in piedi il loro lavoro in modo meno, meno pesante. No? Okay? E questo problema si pone anche dal punto di vista della privacy, grande tema. Che, che appunto adesso stiamo cercando di tamponare con il GDPR, che è comunque una norma di carattere europeo, ma il mondo non si esaurisce nell'Unione Europea e quindi bisogna cercare di convincere anche coloro che vengono da altri ordinamenti esterni all'Unione Europea a fornire i loro servizi ai paesi dell'Unione Europea secondo le leggi, secondo le regole del GDPR. Cosa non da poco, perché uno dice, ma io perché sono russo, americano, cinese, e devo venire a proporti un servizio che è gratis, che è gratuito, e devo rispettare le tue regole che mi fanno del male, che mi, che mi remano contro perché nel mio paese invece quelle regole non ce le ho. Capite che è davvero è una questione non, non, non di facile risoluzione, e che come dire, tocca. Eh, va, va diciamo, a, a, a, a svegliare corde molto, molto delicate dell'ordinamento del, del, del, del diritto, della scienza giuridica, perché il diritto ha sempre ragionato per secoli, in un'ottica diciamo nazionale, territoriale, e si trova adesso a dover gestire invece un mondo che è globalizzato e che fa buona parte della sua attività attraverso la rete che è di per sé, per definizione, un mezzo di comunicazione invece non localizzato. Ehm, rimanendo sul piano del diritto d'autore, quindi e senza, adesso ho fatto esempio del GDPR ma non voglio portarvi troppo fuori strada, ormai siamo abituati a diffondere opere creative attraverso mh, queste, mh, ho messo quattro loghi qua in basso che sono i più evocativi, no? attraverso queste piattaforme che quasi tutte sono californiane di matrice, alcune quelle di Google sono californiane perché Google è californiana come azienda, ma applicano la legge del Delaware, quindi già lì <ride> vi fa capire, cioè, all'interno degli, de, de, degli Stati Uniti comunque Google preferisce la legge di un paese che sta dalla parte opposta del, del, degli Stati Uniti, quindi sull'Oceano eh, Atlantico, non sull'Oceano Pacifico, perché probabilmente è probabilmente quello che, eh, da un punto di vista almeno fiscale, gli permette eh, delle regole, gli consente di avere delle regole un po' più lasse, un po' più morbide. Eh, quindi quando le opere vengono diffuse attraverso le piattaforme web, anche... Oltre le norme di legge dobbiamo tenere in considerazione quindi questo ulteriore strato di regole, cioè delle, le regole interne della piattaforma, i cosiddetti termini d'uso, che non sono legge, sono contratto. Ma visto che il contratto si dice che fa forza di legge tra le parti, nel momento in cui io lo accetto, devo attenermi a quello che c'è scritto anche nel contratto. Quindi abbiamo le leggi dei due stati, lo stato dell'utente lo stato della piattaforma e poi si sovrappone a queste leggi, a queste regole, anche il livello delle norme interne, delle norme contrattuali stabilite con i termini d'uso. E dietro a questo meccanismo ci sono due principi, vedete, della cosiddetta non responsabilità del mero service provider, cioè colui che svolge attività di, di mero service provider, di mero fornitore del servizio, cioè che rimane assettico rispetto a quello che succede sulla sua piattaforma, non ha una vera responsabilità nel, come dire, nelle violazioni sul diritto d'autore che avvengono sulla sua piattaforma. Lui deve semplicemente intervenire nel caso in cui venga messo al corrente che quel contenuto è in violazione del diritto d'autore. Questo, questo meccanismo viene chiamato nel, nel, nel contesto americano il cosiddetto notice in, in takedown, cioè io te lo notifico e quindi tu me lo tiri giù, mi tiri via, mi take down, mi tiri giù il contenuto ed è il meccanismo che vedete appunto su queste piattaforme. No, io vedo una foto su Instagram che è mia e non dovrebbe essere lì perché l'hanno pubblicata senza chiedermi il permesso. Ho i tre tastini, i tre puntini in alto a destra per segnalare un contenuto. Quindi apro, mi apro una schermata che mi porta ad una procedura che mi permette di segnalare la violazione di copyright, la violazione di proprietà intellettuale e lì dall'altra parte in teoria ci dovrebbe essere qualcuno che verifica e lascio aperto il dubbio nel senso non so chi di voi abbia mai provato davvero a farlo e quante volte riesce davvero ad andare a buon fine la segnalazione e poi il contrario a volte, a volte ci siamo trovati a essere segnalati, cioè a ricevere una tirata di orecchi potremmo dire da parte di YouTube o di Instagram per delle cose che fanno ridere, nel senso che c'era magari. A me è successo un video che ho girato in, una, in un agriturismo in cui c'era in sottofondo, cioè non è che ce l'ho messo io, in quell'agriturismo in quel momento c'era la radio accesa, quindi c'era un brano musicale in sottofondo che si sentiva pure male perché c'era il vento, e per qualche motivo bizzarro. <ride> Per Instagram quella roba lì è in violazione del copyright perché si sente il brano musicale. E voi direte ma come può succedere una cosa così sciocca? Succede per il fatto che non sono davvero degli esseri umani a fare questa verifica ma purtroppo spesso è un algoritmo. Cioè è un software che percepisce che lì c'è una traccia musicale e non riesce a distinguere il contesto. Perché per fare questo tipo di distinzione ci dovrebbe essere l'occhio umano, l'occhio esperto anche umano. Cioè di qualcuno che ha un minimo di sensibilità di cosa siano... Non so, il concetto di fair use, di libera utilizzazione, di eccezione del diritto d'autore, e capisca che in quel caso non c'era una vera violazione del diritto d'autore, e il contenuto può tranquillamente rimanere online perché non danneggia nessuno. Discorsi che ripeto, dovremmo forse eh, potremmo stare qua ore e ore a <ride> portare avanti, però è giusto per farvi capire come funziona il meccanismo e per introdurvi il passo successivo, cioè quello che interessa a noi. Scusate.